L'amore perfetto scaccia la malattia di Alan Cohen Se non sei in grado di rivendicare una fede perfetta, rivendica un amore perfetto. Credere nell'amore è più efficace che credere nella fede, perché Dio è amore. Quando ami sinceramente, hai dalla tua parte il potere dell'intero universo. Tutte le malattie sono una negazione dell'amore, e la negazione dell'amore è paura. Quando la Bibbia ci dice il perfetto amore caccia via la paura, ci insegna anche che il perfetto amore caccia via la malattia. Non ti serve un titolo di studio, attestati o strane tecniche per guarire. Ti basta un amore genuino. Conosco una signora che ha dedicato la vita a guarire donne con disturbi alimentari. Prendeva ragazze emaciate dagli ospedali e le portava a casa con sé le teneva fra le braccia, le guardava negli occhi e diceva loro Sei bellissima Angelo Splendido, sei una benedizione per il mondo, ti voglio bene e voglio che tu viva e che sia felice. Capiva che l'incapacità di ricevere cibo, necessità primaria della vita fisica, rappresenta l'incapacità di ricevere amore, necessità fondamentale della vita spirituale. Dando amore a queste donne le guariva a livello più profondo. Questa guaritrice aveva una percentuale di successo molto alta e ha portato a star bene molte persone che non sarebbero potute guarire in nessun altro modo. L'amore è il guaritore più grande. Senza amore nulla vive. Con l'amore tutto prospera. L'amore guarisce perché ci ricorda che eravamo prima che ci insegnassero che avevamo bisogno di qualcosa di esterno a noi per essere abbastanza. La fede in fonti esterne porta un successo temporaneo, ma la fede nella nostra fonte interiore porta un successo permanente. La mente che si basa sulla paura cerca potere dal mondo, mentre quella che si basa sull'amore porta potere al mondo. Quando accetti la grandezza che è dentro di te, invece di attribuire ad agenti esterni un potere che non meritano, realizzi miracoli che non possono essere spiegati in termini comprensibili al mondo.